Allora, abbiamo le carte degli angeli dell'abbondanza, abbiamo le carte della guarigione con le fate e abbiamo soul coaching. Naturalmente ci connetteremo con le frequenze angeliche della coscienza dell'arcangelo Michele, ok? per chiedere guida e assistenza, chiedere massima protezione.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 psichica guida e assistenza per me e per tutte le persone che con tanto amore mi stanno seguendo in questa lettura angelica e così è e così sia bene allora faremo tre gruppi io vi chiedo di eh, chiedere all'arcangelo Michele dentro il vostro cuore eh, se eh, scegliere il gruppo a il gruppo b o il gruppo c Ok, bene. La, il gruppo A abbiamo la carta del successo. Ecco qua, sono uscite le, le carte. Secondo gruppo, abbiamo la carta della pace. Guardate un po', uscita la sola. Gruppo C, abbiamo la carta del silenzio. Ora vediamo anche da questo mazzo di carte che cosa ci vogliono dire gli angeli le fate con l'arcangelo Michele, anzi queste sono le carte se non sbaglio degli angeli dell'abbondanza, vediamo cosa ci vogliono dire riguardo alle questioni di abbondanza infinita allora abbiamo il primo gruppo organizzati per avere successo è meraviglioso perché il gruppo A riguarda proprio il successo poi abbiamo, ecco qua sono cadute due carte, abbi il coraggio di chiedere eh, e di accettare aiuto, eh, affronta le tue paure sul denaro. Questo è il gruppo B, ora vediamo il gruppo C, gruppo C, idee illimitate. Ora vediamo un attimino... le carte delle fate gruppo A gentilezza gruppo B i sogni diventano realtà gruppo C Pace interiore. Allora, vediamo un attimino. Iniziamo la nostra lettura angelica. Il gruppo A eh, sono uscite due carte sul successo. Quindi successo alle porte, ok? Eh, stanno, quindi abbiate. Ehm, Aspettative positive perché il successo sta entrando eh, nella vostra vita, eh, bisogna anche eh, organizzarsi, quindi eh, praticamente non spaventarti riguardo a questa parola, è solo un discorso di fare chiarezza nei tuoi obiettivi, quindi organizzare i documenti, i pensieri, lo spazio in cui lavori, la situazione economica eh, e questo ti aiuterà. Quindi ci vuole un pochino di pianificazione, il successo è alle porte, è veramente una, una bella carta. Sono eh, ti sei veramente impegnata tanto, impegnato tanto eh, a lavorare per i tuoi progetti. Quindi adesso è venuto il momento di raccogliere i frutti del tuo lavoro, sii gentile con te stesso, con te stessa, non, eh, non eh, come dire non eh, dare. Non appesantirti ulteriormente, è venuto il momento un pochino di eh, organizzarti, sì, ma anche di rilassarti, lasciare andare, lasciare che sia e lasciare tutto nelle mani degli angeli di Dio e dell'Arcangelo Michele perché tutto sta arrivando nel momento giusto, nella proporzione giusta per il tuo massimo bene e eh, assolutamente se la tua domanda era se il tuo progetto avrà successo, la risposta è un'affermazione positiva andiamo invece nel gruppo b eh, praticamente eh, c'è pace nella tua vita eh, la pace è il segno che stai andando nella direzione giusta che stai pensando alla tua anima, che stai pregando che stai meditando eh, e questo assolutamente eh, è un segno positivo, va bene per coloro che invece hanno una vita un, attimino un pochino turbolenta stanno capitando delle cose eh, un pochino impegnative l'Arcangelo Michele vi sta invitando appunto alla pace vi sta dicendo di eh, superare tutte le vostre paure di avere il coraggio di chiedere aiuto laddove avete bisogno e superare le paure legate al denaro alla ricchezza e all'abbondanza molti operatori della luce molte persone spirituali hanno dei blocchi legati alla ricchezza e all'abbondanza cercate di lavorare su voi stessi per eliminare quei sistemi di credenze limitanti quei sistemi di credenze che vi bloccano e vi impediscono anche anche di ricevere, vi impediscono di aprirvi all'abbondanza, ok? Sì, se un operatore di luce, sì se un'anima eh, allineata alla, al tuo scopo di vita, ma eh, il denaro e energia. Se hai bisogno di aiuto, se non ce la fai da solo, da sola, chiedi aiuto ai tuoi cari, chiedi aiuto ai tuoi amici, alle persone di cui ti fidi, perché in questa situazione c'è bisogno di eh, un aiuto esterno. Va bene? Non preoccuparti perché comunque tutto andrà bene, tutto andrà secondo il piano divino, e eh, ci sono delle manifestazioni dei tuoi sogni nel piano della materia, i sogni che diventano realtà, quindi tutto andrà bene, eh, assolutamente il tuo progetto eh, sa, si sta manifestando sul piano della materia, quindi anche qui successo e manifestazione. Abbiamo ora il gruppo C, eh, mi raccomando è venuto il momento di raccoglierti in un momento di silenzio per ritrovare quella che è la tua pace interiore, quindi un invito alla meditazione alla preghiera, al cercare quello che è il tuo spazio sacro, eh, distaccare un po' dalla solita routine ti stai impegnando tantissimo eh, le idee creative arrivano in uno spazio eh, di silenzio in uno spazio armonico esci dallo stress esci dal caos e nel silenzio e nella pace interiore che arriveranno le idee creative sono tante le idee che stanno arrivando eh, le tue intuizioni eh, assolutamente non avere paura perché veramente arriveranno le, le idee giuste al momento giusto eh, se nella strada giusta se nella direzione giusta eh, il tuo progetto assolutamente avrà eh, un, avrà un risvolto positivo eh, riuscirai veramente nelle tue intenzioni l'invito da parte degli angeli e dell'arcangelo Michele è un invito al silenzio alla meditazione, alla preghiera e alla pace interiore Bene, io spero di essere stata esaustiva per questa lettura angelica, spero che tu possa aver ricevuto le risposte che tanto stavi cercando, eh, alle domande che hai posto agli angeli e all'Arcangelo Michele. Volevo ricordarti, ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'Arcangelo Michele, mi occupo anche di facilitare la guarigione sulle altre persone con le nuove frequenze di luce eh, per aiutarti a entrare in un nuovo livello vibratorio eh, per accelerare il tuo processo di evoluzione queste frequenze sono delle frequenze eh, riporta, che riportano all'equilibrio e sono delle frequenze evolutive che accelerano il processo di riallineamento con la nostra anima sono meravigliose bisogna esperienziare per vivere l'esperienza delle nuove frequenze eh, mi occupo anche di logo ceiling quindi puoi eh, fare con me un percorso di Coaching, più o meno lungo, eh, dipende da quanto hai bisogno di eliminare tutti quei sistemi di credenze, tutte quelle paure, tutto ciò che ti sta impedendo di allinearti allo scopo divino della tua anima, i tuoi sogni e i tuoi obiettivi, per, per creare un nuovo mindset, un nuovo sistema di credenze, quindi per riprogrammare la tua mente inconscia nella direzione del tuo, dei tuoi goal, dei tuoi obiettivi. Per maggiori informazioni non esitare a contattarmi, sarò felice di rispondere alle tue domande. Io vi saluto e ci sentiamo la settimana prossima. Un salutone, a presto, ciao ciao!